Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato per il blog Gerardopaterna.com. Oggi vi voglio parlare di valutazione immobiliare, di report di stima per gli agenti immobiliari, di Big Data e di tanto altro e voglio farlo con un protagonista di primo piano nel panorama immobiliare italiano. Qui infatti con me oggi c'è Patrick Albertengo, co-founder di Reopla, una big data company. Ben Buongiorno, arrivato, Gerardo, grazie. grazie mille. Come Buongiorno. stai? Tutto a posto? Bene, Tutto bene, tutto bene. Piovosa. Piovosa, Piovosa. Piovosa. va bene, va bene, dai, arriveranno tempi migliori. <ride> allora, andiamo subito <ride> al punto. Parliamo un po' di report di stima per gli agenti immobiliari, ma anche soluzioni per gestori patrimoniali e soggetti della finanza. Dove si sta posizionando Reopla? Ah, Reopla è una società che nel corso del tempo è diventata una big data company il che significa che attraverso un progetto che age in praxe, che è quello che la maggior parte di persone conoscono eh, abbiamo iniziato a raccogliere dati sul mercato immobiliare con, eh, con l'obiettivo di fornire delle valutazioni dei report di valutazione sempre più attendibili alle agenzie immobiliari eh, nel corso del tempo abbiamo acquisito moltissimi dati e expertise all'interno del nostro team che ci hanno permesso di iniziare a interfacciarci con altri tipi di società come ad esempio eh, le società di perizia, le banche o le società di gestione patrimoniale. Attraverso l'esperienza che maturiamo invece dal contatto con queste società riusciamo a portare internamente nuovi dati innanzitutto che possono essere messi al servizio di entrambi, di, di entrambi i lati. Questo ci permette quindi di acquisire da tutte e due, due le parti e poter offrire un servizio migliore. Reopra sta prendendo un pochettino questa strada, quindi stiamo cercando di capire quali sono i punti di contatto tra questi due mondi. Spesso sembrano lontane, agenzie, e società magari di, eh, di perizia, anche nei valori poi offerti a, al proprietario di casa. In realtà ci sono procedure che possono essere riportate in entrambi i casi e dati che possono essere utili ad entrambi. Ok, allora agenti immobiliari. In che direzione sta andando la valutazione immobiliare? Allora, la valutazione immobiliare notiamo innanzitutto con, eh, con piacere, che sta diventando un tema sempre più, eh, più serio, ricorrente, sempre più chiacchierato all'interno del settore. Eh, ci sono sempre più agenzie in Italia che dedicano più tempo alla valutazione, eh, non che non lo facessero prima, ma troppo spesso abbiamo visto agenzie che eh, ritengono la propria esperienza sufficiente a presentare una valutazione, l'esperienza rappresenta sempre il 90% di, di una corretta valutazione, ma ci sono parametri che il proprietario ha necessità di conoscere per potersi affidare alla gente, per potersi fidare di una determinata valutazione. In questi anni abbiamo visto molte più agenzie avvicinate al mondo della valutazione sui al mondo della valutazione tramite report e trovo che questo sia un ottimo servizio qualificante verso i proprietari di casa senza dimenticare che sono servizi che già utilizzano tantissimi tipi di società, le famose cattive proppe eh, e quindi credo che sia un qualcosa che il mercato richiederà sempre più spesso e sia corretto da parte dell'agente a suo livello. Ok, e rispetto agli agenti immobiliari invece, la società eh, diciamo più istituzionale che magari fa valutazioni ma massive, magari legate proprio al agli NPL o altro, che tipo di... Eh, dati e, e modalità di confezionamento ricerca ah, in questo momento una delle principali difficoltà in tutta Italia è la certezza del dato eh, e, avendo un catalogo che è pubblico avendo i dati di comprovendita che sono pubblici ma sono veramente difficili da ricercare e molto spesso costosi, più costosi di quanto poi eh, sono utili nella pratica. Il vero tema è quello il probabilmente vero tema il è costo quello, okay. sì, il, un tema di costo eh, questo fa sì che oggi quasi tutte le società di eh, gestione patrimoniale, MPS, banchi e quant'altro, siano tutte quante alla ricerca della certezza del dato. Questa sarà probabilmente la sfida sulla quale si scontreranno, ci scontreremo eh, tutte le società che operano in, in questo settore. Eh, le strade non sono semplicissime per arrivarci, ci sono stati che l'hanno fatto in maniera ottimale, vedi, da Francia, i nostri vicini di casa hanno... Ah, con Etalab, il famoso sì, sì, sì, il progetto di Open Data, che rende pubblici i dati di compravenduto, esatto. da, sembra, dal 2014. Esattamente, okay. è uscito in realtà, poi mostrano già i dati dal 2014, è certo. uscito veramente sì, sì poco, fa, poco fa, sì, sì, sì. E, e questo sicuramente sarebbe un grosso passo avanti. Diciamo che oggi le società più strutturate stanno cercando la certezza del dato, questo senza dubbio. Bene, allora facciamo una, un passetto lungo e andiamo oltre l'oceano. Parliamo di Zillow, il primo portale di annunci immobiliari credo al mondo. Eh, di proprietà di Zillow tra le mille altre cose c'è anche Zestimate, no? il software, chiamiamolo così, per banalizzarlo un po' di valutazione. Eh, qualche tempo fa Zestimate dice che attraverso l'utilizzo di informazioni visive, quindi fotografie di un certo tipo, è in grado di eh, così concorrere ad una formazione del prezzo con uno scarto minimo rispetto al prezzo di realizzazione effettivo veramente eh, di qualche punto percentuale eh, Reopla o Agent Pricing se parliamo dell'app dell specifica di valutazione potrà magari domani integrare anche software di terze parti mi viene in mente proprio non so il virtual tour o la foto con determinate caratteristiche per effettuare delle valutazioni più profonde? Assolutamente sì. Eh, innanzitutto, beh, le collaborazioni tra aziende sono quelle che permettono, nel più breve tempo possibile, di raggiungere ottimi risultati e Zillow, eh, nonostante sia un colosso, cioè, sia veramente gigantesco, tuttora collabora con aziende, piccole e grandi che siano, per migliorare i propri algoritmi. Zestimate eh, hai detto bene tu, non è. È, è, è quasi è, è sbagliato chiamarlo un software perché è davvero è l'eccellenza che si può trovare a livello di, di data analysis e quant'altro. Una piccola curiosità, non so se può interessare, ma addirittura hanno messo in paglia lo scorso anno un milione di dollari a chiunque riuscisse a migliorare l'algoritmo di Zestimate per la valutazione immobiliare. Quindi ci stai lavorando. Quindi ci sto lavorando assolutamente, <ride> sì. in realtà lavoro eh, sotto copertura in Reopla ma lavoro per Zestimate. <ride> e No, in realtà appunto chi ha vinto questo premio è proprio chi ha consigliato l'utilizzo dell'analisi delle fotografie per intuire eh, la conformazione della casa e la conformazione degli arredi per dare una valutazione ancora più corretta e ancora più precisa sulla base anche del, dello stato interno dell'immobile. Sicuramente valuteremo collaborazioni di questo genere. Eh, ci sono società in Italia che, eh, molto lontane da quello che facciamo noi, abbiamo parlato di Virtual Tour, eh, che però stanno lavorando sull'analisi sull del, delle fotografie, quindi siamo ben fiduciosi che per questo ci possano essere ulteriori parametri. Interessante. Allora, ehm, tu pensi che in funzione anche di queste cose che mi hai raccontato, che ci hai raccontato, eh, possa la tecnologia arrivare a fare a meno del dato esatto del compravenduto, cioè che possa avvicinarsi eh, veramente con uno scarto minimo al valore effettivo di compravendita se senza avere questo dato poi. Allora, ehm, è possibile che si avvicini moltissimo, è possibile che si avvicini moltissimo, ad oggi non, abbiamo, non ho un esempio da portarti pratico perché chi si avvicina molto ha il dato certo, Stati Uniti, Regno Unito dove i dati sono pubblici e dove il dato certo c'è. Eh, non sono sicuro che la tecnologia ce la possa fare senza questo dato, eh, almeno che non cambiano alcune dinamiche di mercato. Quindi in un mercato completamente trasparente, magari a eccezione de del, del dato di compravendite, ma dove si conoscano il numero di acquirenti, la disponibilità degli acquirenti. Eh, la possibilità di erogazione del mutuo e quant'altro, quindi mettiamo insieme a moltissimi parametri, si potrebbe arrivare a un dato quasi certo. Eh, dopodiché, non credo che nessuno al mondo possa fare una valutazione immobiliare, certa perché dipende anche da parametri soggettivi, in mm -hmm. realtà certo. sarà sempre opinionabile. Una, un aspetto eh, interessante del, della vostra soluzione per gli agenti immobiliari è il fatto che probabilmente raccogliete qualche dato in più rispetto al conservatore, ovvero il, dato, eh, insomma, il gap tra prezzo eh, richiesto e prezzo offerto. Questo è sicuramente credo un indicatore interessante anche per capire un po' la, la, la, eh, la percentuale no, di negoziazione che avviene, che avviene con, in modo insomma, eh, di frequente. Ecco. Assolutamente sì e, e non solo. Eh, qua il merito non è nostro, ma in realtà il merito delle agenzie immobiliari eh, hanno un patrimonio di dati pazzesco che nessuno in realtà ha, a partire dall'agenzia delle entrate al notaio. Eh, un'agenzia immobiliare conosce tutta la storia dell'immobile dal giorno che è stata messa in vendita, a tutti i ribassi che sono stati fatti alle condizioni interne, alle condizioni degli impianti all'affaccio dell'immobile, del, dell alla vista su un parco, alla vista su un tram sono tutti dettagli che in realtà non sono presenti in un atto di compravendita e che possono cambiare notevolmente la valutazione di un immobile ma di per sé la storia della messa in vendita di un immobile quindi sono più che convinto che le agenzie immobiliare abbiano un patrimonio di dati eh, che se messo a buon frutto li possa portare ad avere una posizione più predominante sul mercato ecco, quindi hanno tanti dati cosa possiamo dare loro di più rispetto a quello che già hanno per fare in modo che possano mettere ancora più a frutto i dati che sono abituati a trattare? avvantaggiato per questa domanda perché hai già visto una piccola anteprima di su cosa stiamo lavorando. Le agenzie immobiliari hanno davvero tanti dati eh, e tanti dati che soprattutto possono essere utili a loro stesse per migliorare la propria operatività. Ci sono alcune attività che se gestite da una macchina eh, possono essere fatti in pochissimi secondi, che se no una persona richiederebbero giorni, eh, se non settimane di lavoro. Si può lavorare ulteriormente sui dati per migliorare l'operazione di un'agenzia. Ci sono una serie di pratiche che possono essere analizzate e rese disponibili magari la mattina successiva per capire tutte le aree di miglioramento dell'agenzia solo sull'analisi dei dati. Ok, ci cioè, hai suzzicato, non sei <ride> andato troppo a fondo, eh, possiamo dire che, eh, che so io, le prime settimane del 2020 potrebbero essere insomma uh, settimane con qualche interessante news su questo fronte? Assolutamente sì, me lo auguro, questo metterà ancora un po' più di fretta al nostro reparto tecnico okay. eh, che è già sotto pressione, poveretti, però sì assolutamente, 2020 Beh. speriamo una novità importante. Ottimo. Allora, come fa l'agente immobiliare a entrare in contatto con Reopla barra Agent Pricing? Appello allora, alla telecamera. Sicuramente ci trovate sul web www.agentpricing.com, eh, www.reopla.com invece per quanto riguarda eh, non le agenzie immobiliari ma qualunque società che abbia necessità di analisi dati. Ci trovate a pressoché tutti gli eventi immobiliari, partecipiamo quasi sempre nelle persone di Consiglio Tarantini e, e Giulia Iatrino che sono le due persone che si occupano della comunicazione con i clienti. Eh, ci trovate sulle nostre pagine Facebook, abbiamo la pagina Gen Pricing o la pagina Reopla. Io sono Patrick Albertengo, anche a me aggiungetemi se vi fa piacere e direi che vi ho detto sì. tutto. Ogni onnipresenti. va bene. Non do la mail ormai è quasi antica. <ride> grazie, grazie Patrick. Allora ti aspetto nei prossimi mesi con qualche news eh, sul tema. Speriamo Perfetto. di sì. Bene. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un servizio, un prodotto, un'idea da presentare su questo sgabello puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com Ti aspetto in occasione del prossimo video!